oggi realizzeremo questi simpatici funghetti che vi avevo promesso su Facebook un pochino di tempo fa. Eh, per realizzarli vi occorreranno innanzitutto il cartamodello che consta in un cerchio di 13 cm e che vi servirà come riferimento e il gambo. Ma non vi preoccupate, lo troverete scaricabile gratuitamente sul mio sito web quando posterò eh, questo video quindi state tranquilli andate su www.lavuotadesettual.com e scaricate eh, il cartamodello senza problemi vi correrà una striscia di pizzo sufficientemente lunga per essere arricciata tenete conto che andrà arricciata sul gambo eh, in questa zona io qua non l'avevo ancora fatto quindi non ho potuto misurarla quindi prendete un pizzo sufficientemente lungo eh, per poter essere messo lì vi occorrerà una striscia di stoffa bianca lunga 42 cm x 6 cm di altezza. Un quadrato di stoffa bianca, sempre, usate il vostro cerchio come riferimento per tagliarlo. lo Basterà appoggiarlo sopra la stoffa, fate attenzione, eh, questa è la parte all'interno che andrà poi all'interno del vostro funghetto, appoggiatelo sulla stoffa e tagliate il quadrato tenete conto dei margini di cucitura farete poi la stessa cosa con la stoffa colorata che sarà all'esterno del vostro fungo appoggiatelo come ho fatto io e prendete la misura ricordate di lasciare appunto sufficiente stoffa per poter cucire quindi tagliate poi il vostro quadrato che così sarà più semplice lavorare e siete pronte per partire io in questo caso ho scelto una stoffa rossa a qua bianchi ma voi scegliete la stoffa che più vi piace, a me piacciono le manite e quindi ho scelto questa, e poi vi servirà dell'imbottitura. Siamo pronte dunque per partire a realizzare questo tutorial questo funghetto. Prendete la striscia lunga 42 cm eh, e iniziamo a formare la base della cappella, sarà sufficiente eh, piegare la eh, vostra striscia facendo combaciare i bordi e cucendoli, in modo da ottenere questo cerchio eh, che sarà la base cucite una filza e fate una come in questo caso la filza va da un solo lato questo è il dritto e questo è il rovescio eh, questa sarà la parte inferiore del vostro fungo vedete questa qua con le pieghette quindi eh, andate ad arciarla solo da un lato e sistemate le vostre pieghettine poi le sistemiamo bene dopo a questo punto prendiamo la stoffa bianca e cominciamo ad assemblare la cappella del fungo quindi la stoffa bianca la stoffa rossa con il dritto verso l'alto quindi verso di voi in modo che quando ribalteremo il fungo lo gireremo e stessa cosa con la ricciatura, il dritto verso di voi eh, li appoggiati insieme mettiamo gli spilli per fermarlo oppure imbastitelo come siete più comodi voi io preferisco usare gli spilli e andiamo a fare poi una cucitura con gli spilli io riesco meglio a sistemarmi le pieghe ma voi veramente se preferite imbastire fate così facciamo una cucitura tutto intorno e andiamo a tagliare la stoffa in eccesso eh, per poter poi lavorare la parte superiore del nostro funghetto ricordatevi di stare a mezzo centimetro o a un centimetro lontano dal bordo e di praticare tanti tagli lungo la parte curva ribaltiamo il nostro fungo ed ecco qua comincia a prendere forma come potete vedere riprendiamo i fili della che abbiamo fatto prima, scusate della filza che abbiamo fatto prima ecco qua la nostra, il nostro pezzo superiore e andiamo a riempirlo per farlo dobbiamo creare un taglio di circa 3 4 centimetri all'interno del nostro fungo in questa maniera solo sulla stoffa bianca interna e cominciamo a riempire qui fate attenzione, eh, spingete bene l'imbottitura contro le cuciture in modo da stenderle e riempite bene bene bene perché altrimenti vi viene un fungo l'offio ma soprattutto non vi sosterrà il gambo Quindi, poi a me piace di più cicciotto quindi ragazze riempiterlo bene poi fate un po' come a vostro gusto ecco questo è il risultato, per capire quanto bottitura vi serve arricciatelo in questa maniera tirando i fili della filza sotto così vedrete l'effetto finale vedete come io ho fatto in, uh, col fungo grande fate lo stesso col fungo piccolo arciate e vedete l'effetto che ottenete, quando vi piace siete pronte per cucire il gambo a questo punto prendiamo la stoffa bianca la pieghiamo, la mettiamo in doppio. Usiamo il nostro cartamodello per il gambo che avremo precedentemente tagliato e con una penna evanescente gireremo intorno alla nostra figura che ci di riferimento creando la guida per poter cucire successivamente. Eh, quindi fate state un pochino attenti in questa maniera mh, per riportare il cartamodello eh, esattamente come l'avete ritagliato. Bloccate la stoffa con uno spillo e andiamo a cucire tutto intorno in modo da creare il, il nostro eh, gambo tagliate poi la stoffa in eccesso, rivoltatela e riempitela molto bene come ho fatto io questi funghi non sono fatti per stare in piedi come vedete eh, potete riempirli con un pochino di sabbia se, se vi va oppure sarà sufficiente mettere un goccettino di colla in questa zona e appoggiarla su un piccolo piedistallo in modo da poterli tenere in piedi io qua volevo semplicemente appoggiarli eh, siccome è un fungo è grande e l'altro è piccolino volevo semplicemente appoggiarli eh, sulla nostra base su un fungo o sull'altro ecco, insieme a una zucca prendete ora il vostro gambo e andiamo a posizionarlo nel buco che avevamo creato precedentemente quindi fate spazio tra l'imbottitura e fissatelo, non serve essere precise fissatelo con due punti eh, tirate ancora e eh, arricciate la parte inferiore del nostro fungo e eh, finite con eh, dando due punti sistemando le pieghe e tagliate i fili in eccesso ecco qua il nostro fungo è praticamente fatto adesso prendiamo la striscia di pizzo facciamo un'altra filza lunga per arricciare eh, come io ho fatto in, in questo momento quindi fate una bella filza che andrete ad arricciare dopo e posizionatela poi sul nostro gambo del fungo, sistemando le pieghe e fissandolo con due punti come io ho fatto in questo momento è a vostro gusto, io ho preferito lasciarla verso l'alto in questa maniera, scusate, non si vede più, in questa maniera perché mi dava più l'idea del funghetto un po' sciabbi ecco. ed eccolo qua, il fungo è praticamente finito io come vi dicevo volevo appoggiarli uno sull'altro usando appunto facendo una composizione autunnale in questa maniera quindi ho appoggiato il mio fungo grande a terra a cui l'ho lasciato sen senza il, il pizzo e l'ho appoggiato semplicemente quello piccolo l'ho appoggiato semplicemente su quello grande altrimenti come vi stavo facendo vedere potete incollare le due basi in modo da tenerle insieme io volevo farvi vedere comunque l'effetto con la zucca eccolo qua eccoli qua insieme spero che questo tutorial vi sia piaciuto e di non avervi annoiato se vi va iscrivetevi al prossimo e fatemi sapere se per il prossimo tutorial volete vedere il fungo cuscino o il punta spildi con questo vi mando un bacione e vi saluto, ciao!